Questa domenica il Vangelo di Luca di cui facciamo la lezione continua in queste domeniche del tempo ordinario ci ricorda la necessità di pregare sempre. Sono in molti a sostenere che la preghiera è inutile. Perché dovremmo pregare? Perché dovremmo chiuderci in un monastero? Nel caso della vita contemplativa hanno sempre da ridire, no? E pregare quando invece c'è tanto da fare nel mondo. Beh, in realtà è la preghiera che cambia il cuore dell'uomo. E quindi cambia il mondo stesso e lo rende più vivibile. Perché una persona che prega sicuramente mette al centro della sua vita Dio eh, ai margini il proprio io, le esigenze del proprio io, le esigenze di possesso che naturalmente vengono, le esigenze personali, egoistiche vengono in qualche modo messe da parte. La preghiera ci decentra, anche se talvolta nella stessa preghiera siamo più propensi a chiedere qualcosa per noi stessi che per gli altri, anche in questo senso dovremmo essere educati, però ecco qui il Vangelo di oggi ci ricorda la necessità di pregare, pregare incessantemente, insistentemente, senza mai scoraggiarsi, senza senza mai perdere la speranza, è il caso di questa vedova che si rivolge al giudice, al giudice corrotto, in certo senso, è lo stesso giudice malvagio alla fine, alla fine deve cedere, ecco l'insegnamento di Gesù, se questo giudice malvagio cede e ottempera la richiesta della vedova, figuriamoci Dio che è misericordioso è grande e buono nell'amore, quanto potrà fare per noi se lo invocheremo, se pregheremo ma molto spesso noi facciamo l'esperienza di non essere accolti, di non essere esauditi, di non essere, eh, addirittura di essere ignorati, ci sentiamo ignorati nella preghiera perché non accade quello che vorremmo. Anche qui dovremmo capire che la, la volontà di Dio può essere un'altra, può essere diversa dalla nostra. In ogni caso comunque quella preghiera, come già dicevo, ci mette nella condizione eh, di ritenere Dio importante. Non un argomento periferico, ma un fatto centrale. La realtà di Dio e la presenza di Dio nella nostra vita diventa un argomento determinante, un fatto centrale per la nostra vita, perché la preghiera ce lo rimette al centro, lì dove dovrebbe, dovrebbe essere. E poi così ecco, alimenta la speranza, quella speranza di cui tanto, ecco. Parlava Don Tonino Bello, il primo libro, ricordo che è una raccolta dei suoi scritti, e il più famoso aveva questo titolo, Alla finestra la speranza. La speranza che non dovremmo mai perdere, a riguardo diceva far prevalere la speranza sempre, farla prevalere sulla tristezza dei presagi, perché spesso ecco, noi siamo pronti con pessimismo a guardare al futuro in maniera negativa, ma dobbiamo sempre, come credenti, nutrire la speranza, alimentarla la speranza, organizzare, un'altra espressione di Antonio Bello, organizzare la speranza con la preghiera e con la vita attiva, con l'azione. Buona domenica.